Benvenuti nel canale YouTube di Color Connection. In questo episodio parliamo di PDF veramente troppo pesanti e come fare a ridurne il peso. Questo listino.pdf che abbiamo di fronte, dalle proprietà del file possiamo vedere quanto eh, pesante sia. Si tratta di un PDF di quasi 700 MB, come vedete 674 MB. 95 composto di 688 pagine. Questo PDF è stato prodotto con InDesign CS5 da un libro composto da molti documenti. Per ottimizzare questo PDF, cioè per ridurne le dimensioni, utilizzo un comando abbastanza sconosciuto. Dal menu File utilizzo Registra come altro e vado su PDF ottimizzato. Acrobat, la versione 11 in questo caso, ma il comando è presente da molte versioni, esegue un esame del documento e mi porta a una finestra di dialogo che vi permette di ottimizzare il mio PDF. Ma la cosa più importante è andare a vedere qual è la gestione dello spazio per capire dove il PDF va a utilizzare questo peso. Siamo portati a pensare che la parte più pesante sia sicuramente quella che riguarda le immagini. In questo caso vi assicuro che il PDF è composto per la stragrande maggioranza di elementi vettoriali, per cui il peso di 700 MB si giustifica fino a un certo punto, pur essendo un documento molto lungo. L'esame del documento porta via un po' di tempo, ma alla fine vediamo la statistica precisa delle varie componenti del documento. E scopriamo che c'è un 44% che non sapremo come definire in, de in design, anzi Acrobat lo chiama titolo documento. Questi sono dei metadati che adesso andremo a ridurre di molto per ridurre il peso di questo pdf. Un'altra parte molto importante è dovuta alle immagini, il 43% che comunque è una percentuale ridotta da quanto, rispetto a quanto ci aspettiamo solitamente. Vediamo che c'è anche un buon 11%, quasi 12, legato ai flussi di contenuto. Questi flussi di contenuto sono legati alle parti vettoriali del PDF. Facciamo OK e andiamo ad impostare semplicemente Elimina dati utente come ottimizzazioni. Non vado a toccare la compressione il downsampling delle immagini che tra l'altro in questo pdf è impostato su zip e vado semplicemente ad attivare la spunta su elimina dati utente attivando tutte le eliminazioni del caso come vi dicevo prima titolo documento è sostanzialmente composto da metadati per cui andiamo a togliere appunto questi dati faccio ok e Acrobat mi chiede con quale nome andare a salvare il pdf. In questo caso io l'ho già preparato, perché il processo è molto lungo per questo specifico pdf. Listino ridotto è il risultato finale che ho ottenuto, non ho compresso assolutamente le immagini. Andiamo a vedere com'è adesso la distribuzione dello spazio, utilizzando sempre la stessa funzione. Anche qui, nonostante il peso sia di molto ridotto, l'esame è comunque impegnativo. Si tratta infatti di molte pagine composte da molti oggetti. Al termine dell'esame, dell torniamo alla finestra di dialogo e se andiamo a vedere la gestione dello spazio, Possiamo andare a verificare se effettivamente abbiamo ottenuto una riduzione significativa e in quale parte del documento. Non abbiamo visto il peso complessivo ma si tratta di circa 370 MB quindi più o meno poco più della metà del PDF originale di partenza. Vediamo che adesso si tratta di 390 MB, ma la componente titolo-documento è veramente molto, molto, molto ridotta rispetto a prima. Si è ridotta anche un po' la parte flussi di contenuto e questo fa emergere naturalmente una percentuale legata alle immagini maggiore. Ma se, voi guardiamo, se noi guardiamo i valori assoluti, le immagini sono sostanzialmente rimaste dello stesso peso del PDF precedente. Per questo è importante utilizzare questo comando, soprattutto quando non riusciamo assolutamente a ridurre la dimensione del PDF con le impostazioni di esportazione del PDF stesso. In questo caso ci viene d'aiuto l'ottimizzatore PDF.